ed eccoci pronti per una nuova puntata di Oltre la barriera in collaborazione con BMP Paribas il nostro format dedicato al mondo dei certificati e ai prodotti di investimento che possono essere assolutamente consigliati utilizziamo questa parola perché poi eh, tutto è relativo per il momento di mercato che stiamo vivendo e allora, visto che ci stiamo avvicinando ormai alla fine di questo 2022 come leggete in sovraimpressione partiremo proprio dall'analizzare eh, questo anno eh, che ho voluto definire orso non solo io ovviamente ma insomma cercheremo di andare un po' più nel dettaglio e fare un primo bilancio di quello che ci lascerà questo 2022 quindi di conseguenza anche capire qual è lo sguardo degli investitori e dove si dirige lo sguardo degli investitori soprattutto in una fase cruciale come la fine dell'anno perché chiaramente di questo si parla si guarda già Mettiamo un bel punto di domanda all'anno prossimo, al 2023, quali sono le attese per il nuovo anno? Ecco, Queste sono tutte domande che mi piacerebbe insomma cercare di risolvere, eh, quantomeno eh, come dialogo. Saluto i miei ospiti, eh, Luca Comunian, Distribution Sales BMP Paribas. Luca, eh, ben trovato, grazie per essere con noi anche per questa puntata. Grazie e buonasera a voi. E Saluto Pierpaolo Scandura che già vedete certificati e derivati che ci aiuterà ancora di più nel riconoscere eh, prodotti mirati. Ciao, grazie anche a te naturalmente. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti. E buonasera a voi. Allora, mi raccomando, chi ci segue prendete carta e penna, naturalmente noi daremo delle indicazioni, poi daremo anche tutti i collegamenti con gli ospiti per approfondire i temi che affronteremo in puntata. Allora Luca e poi Pierpaolo, partiamo proprio da un ragionamento generale su quello che dicevo io poco fa. Si sta concludendo questo 2022, io l'ho definito orso che è il termine più eh, banale, insomma orso-toro sicuramente. Abbiamo avuto eh, insomma, un mercato un po' ballerino, lascio a te inquadrare un po' la situazione e fare una sorta di bilancio. Parto, parto io? Sì Luca, grazie, poi dopo andiamo da Pierpaolo. Sì, volentieri, Beh, i mercati finanziari direi che quest'anno un po', eh, a mio avviso, questo è un parere personale, hanno un po' subito quelle che sono state in realtà delle tensioni più sull'ambito geopolitico, energetico, spesso negli anni scorsi vedevamo quasi eh, il contrario, no? tensioni di, dei mercati finanziari che potevano in qualche modo poi portare a delle tensioni in altri ambiti. Quest'anno invece, tutto sommato, nonostante anche gli episodi geopolitici che sono sicuramente significativi e in qualche maniera terribili, hanno ovviamente impattato eh, sul mercato azionario e hanno portato che sono sicuramente in ribasso rispetto a inizio anno ma eh, con, con gli ultimi mesi abbiamo anche rivisto un po' se vogliamo una, un minimo rimbalzo e comunque un segnale di forza su determinati eh, livelli e pertanto se vogliamo è sicuramente un anno orso ma non lo oh, definirei un anno drammatico ecco eh, mm. Lato Investment Certificate, invece, anche qui il mercato ha registrato sicuramente dei volumi in eh, ribasso. Se andiamo a confrontare i volumi del, del 2021 con quelli di quest'anno, sicuramente vedremo dei volumi eh, inferiori. Ma al tempo stesso i certificati in questo tipo di dinamiche, quindi con indici azionari che possono avere avuto ribassi del 10, del 15 o del meno 20%, eh, hanno comunque portato agli portafogli degli investitori dei rendimenti perché sappiamo come questi certificati sono in grado di eh, performare in mercati laterali ribassisti entro le barriere e spesso le barriere eh, sono state poste tra il 60 e il 50% dei valori iniziali quindi abbiamo avuto dei prodotti che hanno continuato, qualora fossero già inseriti all'interno dei portafogli a performare nonostante i ribassi dei mercati ma qual è stata anche se vogliamo e qui arrivo un po' anche alla, poi alla novità che andremo a discutere sì. eh, eh, dove ci hanno portato questo tipo di mercati anche un po' se vogliamo la ricerca più di prudenza da parte degli investitori ah, ad abbassare quelle famose barriere che, che appunto dicevamo al 50-60% ad abbassarle ulteriormente quindi siamo arrivati a oggi a proporre sia a inizio anno ma anche proprio con una serie emessa quest'ultima quest settimana, la settimana scorsa, a barriere poste al 40%, che quindi assorbono le discese eh, dei sottostanti fino al 60%. Una discesa del 60% del sottostante arriverebbe a toccare la barriera. Quindi comunque parliamo di discese importanti, parliamo di veri e propri crolli dell'azione sottostante i nostri certificati, mm -hmm. porre la barriera del 40% ovviamente è un'ulteriore una, un eh, caratteristica di, che dà di più difensività ai certificati e sicuramente questo può essere una, un, un, un trend dell'anno, una ricerca di eh, protezione sicuramente anche andando a rinunciare a una pa parte dei rendimenti dell'anno scorso, perché l'anno scorso si guardava a rendimenti su, tra il 15 e il 20 per si cercava visto l'ottimismo di osare lato lato vero, vero. quest'anno invece si accetta sicuramente di andare oltre a quello che è il titolo eh, i titoli di stati e, e ovviamente il btp è sempre un benchmark sul mercato italiano quindi si cerca con i certificati di andare eh, oltre quindi su scadenze di tre anni eh, si cerca di partire su rendimenti dell'8%, 10%, 12%, questi sono un po' eh, i rendimenti a tre anni, eh, ma porre una barriera del 40%. Quindi accetto un rendimento del 10%, sicuramente superiore al BTP, eh, un rendimento che è uno strumento ovviamente di natura diversa, rendimento potenziale e non garantito ma pongo delle barriere al 40% che quindi mi danno una sicurezza maggiore ecco, sia di protezione certo. del capitale sia di ricevere questo, questo tipo di rendimento e infatti noi andremo proprio in quella direzione poi tra poco quando Luca comincerà a presentare i prodotti che vogliamo mostrarvi, allora il rendimento da una parte ma sempre anche una protezione che ci serve proprio in questo contesto di mercato. Eh, Pierpaolo allora, eh, per, per Luca non è stato un anno sorribilis, qualcuno lo definisce così invece lui no, eh, tu come lo definisci finiresti domanda numero uno e poi effettivamente abbiamo e stiamo assistendo in questa ultima parte dell'anno a un rimbalzo. Questo ci eh, potrebbe far sperare per l'anno prossimo per diciamo per come iniziare il nuovo anno? Sì forse Luca effettivamente è stato un po' condizionato dal da quanto è accaduto negli ultimi due mesi nell'esprimere il giudizio su un anno che eh, in realtà è stato effettivamente molto negativo mm. però sia l'osservazione del mercato europeo rispetto a quello statunitense sia appunto dinamiche che vedono comunque titoli ormai aver recuperato anche buone posizioni eh, lo fa definire un anno tutto sommato non orribile poi naturalmente come in tutte le situazioni bisogna andare anche quantificare, no? dire co cosa è orribile e cosa non lo è quindi in questo senso certo. certamente non sarà un anno di quelli che passeranno alla storia per quei crolli del 50-60%, però effettivamente è stato un anno molto complicato sia sul fronte azionario che obbligazionario e se si guarda in particolare negli Stati Uniti è certamente un anno da dimenticare per tutto ciò che è stato tecnologico e più settore grow in questo senso. In Italia invece probabilmente è rimbalzo in atto ormai dai primi di ottobre fatto ha fatto un po smacchiare quel, quelle performance così negative e quindi c'è effettivamente un po più di eh, di ottimismo eh, non, non so naturalmente se questo potrà perdurare anche nel corso del 2023 anche perché le sfide adesso cambieranno eh, terreno di gioco nel 2022 ci siamo confrontati sul tema dell'inflazione del rialzo dei tassi di interesse e quindi un tema legato all'energia e al settore bancario che ha beneficiato del rialzo dei tassi. Adesso sì. nel 2023 molto probabilmente ci troveremo a che fare con una recessione e con un impatto differente mm. anche sul settore bancario e ricordiamo quanto il nostro listino sia comunque E certo, soggetto a oscillazioni in negativo e in positivo dei titoli bancari, ovviamente. Esattamente, quindi se ci concentriamo su quei titoli che tipicamente sono presenti nei portafogli, dai bancari agli energetici, basti pensare al trittico per eccellenza Eni, Intesa San Paolo ed Enel, no? che sono comunque eh, presenti in molti portafogli degli investitori, ecco, hanno beneficiato sicuramente di un ottimo rialzo negli ultimi due mesi, ora per il 2023 potrebbe essere nuovamente un anno mm -mm -mm. Eh, che potrebbe avere qualche sfida. Sì, esatto. Diciamo che potremmo, eh, mi piace l'analisi delle, delle conseguenze che ovviamente potremmo vedere nel 2023, no? Poi, però, sperando che la situazione vada. Eh, diciamo in discesa nel senso che sia sempre più semplice allora io adesso parlerò pochissimo perché siamo arrivati al momento più operativo quindi chiedo anche alla regia di eh, ecco qua il cambio ehm, titolo che ci porta sulle proposte del mese quelle che noi definiamo così chiaramente diamo delle indicazioni che poi potrete approfondire con i miei ospiti allora Luca eh, da dove vogliamo partire? cosa eh, facciamo vedere ai nostri telespettatori? ma allora par partirei dal discorso che abbiamo iniziato precedentemente eh, quindi qui in quel, questo senso noi abbiamo emesso 15 prodotti sul mercato, eh, l'obiettivo di, di questi prodotti è proprio quello di andare ad esprimere un rendimento, andare alla ricerca di un rendimento potenziale sì, andando sì. a inserire delle caratteristiche eh, difensive, ovvero le barriere che dicevamo prima al 40%. Io sono d'accordo anche sull'osservazione ovviamente di Pierpaolo sui mercati finanziari e noi come emittenti no? in un momento di incertezza in un momento in cui eh, effettivamente è difficile magari trovare una di direzionalità e quindi un'esposizione al mercato azionario con questi strumenti quello che si vuole fare di fatto è offrire un grado importante di protezione del capitale a scadenza e al tempo stesso eh, dare la possibilità di ricevere dei, eh, dei rendimenti appunto anche in mercati che siano laterali o leggermente ribassisti eh, moderatamente direi anche di bassisti perché appunto il, il livello poi la, che va a soddisfare quella condizione per ricevere il premio e per avere la protezione del capitale a scadenza è proprio quella barriera al 40% quindi assorbe eh, dei ribassi fino al 60% e i, i 15 prodotti di cui volevo parlare adesso sto anche proiettando eh, la no, il nostro sito dove abbiamo creato una, una home page e, eh, e insieme all'home page abbiamo anche creato una brochure dedicata, ovviamente grande spazio al discorso della low barrier, sono dei prodotti che hanno una, un pagamento di premi uh, mensile, ogni mese quindi si va a osservare quello che è il valore uh, delle, delle azioni sottostanti. Se queste azioni non hanno perso il 60%, come dicevamo prima, si avrà un rendimento periodico mensile, pagato uh, ogni mese. E in più, tra l'altro... Cosa molto importante, questi pagamenti sono con effetto memoria. Eh, abbiamo uno shock di mercato, eh, non viene soddisfatta la condizione, quindi una, una azione ha perso più del 60%. Ecco che alle date mensili successive, qualora questa azione poi rientri e, e abbia un recupero, quindi ritorni sopra questo livello della barriera, ecco che ritorniamo a ricevere i. I premi e andiamo a recuperare quei premi che non abbiamo ricevuto in precedenza quindi se vogliamo anche shock, di, shock forti, perché comunque parliamo di, di ribassi importanti, di breve termine che poi comunque in qualche maniera vengono recuperati prima della scadenza del prodotto, che comunque sono tre anni di, di durata del prodotto nel suo complesso ecco, eh, non vanno a compromettere questi shock non compromettono la potenzialità di rendimento del, dei certificati nel loro complesso, perché grazie all'effetto memoria possiamo sempre andarli a recuperare successivamente Ok. a scadenza anche lì funzionamento classico siamo sopra questo, questo livello barriera abbiamo la protezione del capitale e il pagamento del premio siamo sotto, abbiamo una performance commisurata ma questo direi che ormai chi ci segue insomma ha sì. ben chiaro quale sia lo schema dei prodotti eh, andando poi alla seconda pagina della nostra brochure invece andiamo più nel dettaglio e vediamo quali sono i prodotti abbiamo eh, riproposto il primo che è un'intesa Unicredit questo era... Un'emissione che abbiamo fatto già a marzo e eh, per mesi è stato il certificato più scambiato sul mercato, sul mercato SEDEX tra gli investment certificate. Ecco questo prodotto si è in qualche maniera concluso anticipatamente perché un'altra caratteristica di questi prodotti è che dopo sei mesi se le azioni stanno avendo una performance positiva rispetto al valore iniziale scadono anticipatamente e pagano il premio al fino alla scadenza anticipata. Di fatto è, è una, una caratteristica che tutti i Cash Collect hanno, eh, rimborso del capitale e pagamento dei premi maturati. Ecco, eh, abbiamo riproposto lo stesso identico okay. prodotto proprio perché aveva raccolto molto ed era stato ovviamente un successo sul mercato. E, e insieme a lui questo ha un rendimento del 9,6% per anno, questo è il premio mensile. Poi insieme a lui, come possiamo, possiamo scorrere insieme la brochure, vediamo che abbiamo altri basket. Uh, composti da tre nomi, in questo caso, sì. con le principali azioni italiane. Quindi abbiamo Unicredit, Nexi, Leonardo, abbiamo Eni, Enel, Pirelli, Intesa San Paolo, Stellantis, STM e, e così via. Poi invece abbiamo anche dei, dei uh, basket un po' più settoriali, se vogliamo. Faccio notare che la barriere sono sempre posto al 40%. Se guardiamo invece l'ultima col colonna, quella di destra, possiamo vedere che a seconda del certificato che andiamo a scegliere possiamo avere dei rendimenti eh, mensili e quindi per anno. Ok, diverso. certo. E più scorriamo verso il basso, vediamo Ferrari, Porsche, Tesla, Nexi, Paypal, eh, Adyen e così via. Poi abbiamo anche una seconda pagina perché come sai le nostre missioni puntano sempre anche a diversificare i panieri e i rendimenti per anno. Arriviamo alle proposte anche quelle più spinte sul rendimento come ad esempio il settore viaggi dove paga un premio del 2% mese, quindi si arriva a un 24% per anno ecco che tra un basket italiano che paga il 9% per anno e un basket di questo tipo dove abbiamo Airbnb Carnival TripAdvisor vediamo come il rendimento da 9 passa a 24% o anche possiamo andare a vedere il Pla Plug Power Sunrun scusate Eveolia che è quindi Clean Energy energie pulite idrogeno solare vento sì. eh, paga un 24,6% per anno quindi è il prodotto che paga di più esatto infatti a parità di barriere 40% perché? perché ovviamente queste azioni hanno una volatilità e quindi uno scopo certo. molto maggiore e quindi di fatto intrinsecamente hanno un rischio più elevato eh sì, certo, so, certo. So, è certo certo il famoso conf... che... mm -hmm. sì, sì. Esattamente. La... rischio rendimento insomma esattamente, il, il classico confronto che bisogna fare perfetto esattamente, esattamente. ok eh, vado da se... scusami se... Eh, perdonami se ti ho interrotto vado da Pierpaolo, a meno che no, tu non volessi dirci no. altro, Luca perfetto, ma in realtà restiamo sugli argomenti che tu già hai eh, illustrato per entrare ancora più nel, nel merito. Allora, Pierpaolo, andiamo a vedere qualche esempio in particolare? Sì, io direi che quel certificato di cui ci ha parlato Luca, che è una riemissione, di un best seller di marzo direi che merita di essere nuovamente osservato e quindi mi riferisco in particolare all'emissione su intesa e unicredit anche okay. perché oltre ad essere solamente due titoli anziché tre come sugli altri basket sono anche tra sono le due principali banche quindi perché non provare a seguire il loro andamento a maggior ragione se consideriamo che questa è l'analisi di scenario alla scadenza eh, se consideriamo che praticamente da qui a tre anni il certificato proteggerà interamente il capitale e genererà un rendimento su base annua del 9,65 tenuto conto di un prezzo attuale, eh, diciamo all'incirca in area 100 euro. Fino a meno 60%, comunque i titoli sono ancora più o meno lì sui valori di partenza. Quindi è veramente eh, adesso io riflettendo così. Penso meno 60% di un titolo come Intesa, di un titolo come Unicredit, naturalmente può, eh, può verificarsi, negli ultimi due anni e mezzo ci hanno dimostrato come nulla sia purtroppo impossibile, eh, però inizia a subentrare una dinamica che nuovamente dovrebbe vedere i mercati essere inseriti in un ciclo particolarmente negativo se non voglio insomma, definirlo anche peggio perché voglio dire meno 60% su banche di questo calibro pertanto voglio augurarmi che quell'effetto memoria che giustamente Luca ha, ha voluto sottolineare non serva proprio ecco mh, mh, mh, francamente voglio immaginare che non serva osservare un periodo dove una delle due banche si trova a meno 60% da adesso e poi magari chiarissimo chiarissimo ecco. Ovviamente la struttura è eh, fatta in modo che si possa recuperare, però sinceramente spero che ciò non serva. Detto ciò, quindi la prima idea è questa, meno, meno 60% per rendimento quasi del 10%, la seconda invece è sempre un prezzo di circa 100 euro, i sottostanti sono Eni, Enel e Pirelli, quindi cambiamo un po' settore, andiamo su energia, o comunque con una Pirelli che sta lì eh, in mezzo alle due big, che però anche in questo caso abbiamo un 60% e un rendimento che sfiora i 9 punti percentuali. Quindi paradossalmente rende leggermente meno, pur essendo tre titoli, eh, però è comunque un prodotto che in un portafoglio ritengo che ci stia assolutamente bene ok, sì sì perfetto quindi questi esempi pratici vedete teoria e pratica sempre eh, presenti nei nostri format soprattutto oltre la barriera che vuole eh, essere operativo anche per tutti voi allora Luca, seconda proposta di oggi sì, faccio un appunto su questa invece per concluderla certo, scusami, certo, prego permette. prego prego ci mancherebbe eh, No, per dire che ehm, questo è anche uno sforzo commerciale di B&P Paribas nel andare a proporre soluzioni di questo tipo, nel senso che um, non è eh, a livello di strutturazione che ormai quando vediamo i prodotti fatti e finiti su carta, su brochure, su internet spiegati quanto più bene possibile, ovviamente può sembrare eh, tutto molto facile ma dietro come sappiamo c'è un grosso lavoro da parte eh, dell'emittente e in particolare struttura strutturare soluzioni con base il 40 magari qualcuno si può chiedere ah, ma come mai non l'abbiamo fatto prima o come mai non si fa più spesso o come mai non se ne vedono così tanti beh ecco la risposta è che eh, non è così facile strutturarli eh, le, diciamo così le opzioni che vengono anche usate per poi eh, costruire questi certificati hanno una liquidità ovviamente sui mercati finanziari e a questi livelli così bassi di, di, di, di fatto di barriere, uh, queste opzioni non sono co così liquide e facilmente trovabili. E quindi è eh, anche uno sforzo di BNP, se vogliamo, nell'andare a strutturare questi prodotti. E eh, anche una, uno certo. sforzo ma anche una capacità di BNP di avere accesso a mercati. E eh, lo dico anche perché so che, insomma, in qualche modo, non tutti gli emittenti possono permettere di avere. Sì, permettersi di avere questo tipo di proposta con questo barriere così proposte. Okay, okay. e quindi sicuramente è una cosa da sottolineare virtù di andare, cioè certo noi hai fatto benissimo eh, di andare verso le esigenze de degli investitori no? perché mm. poi ovviamente si guarda sempre quello che si cerca in un certo contesto di mercato e io so che quello che adesso ci proponi, eh, andiamo un po' più serrati ma insomma però diciamo le cose fondamentali perché ci tengo particolarmente, quello che tu ci proponi ha proprio un senso potremmo definirlo logico in questo momento di mercato, eh, perché? Sì, allora su qui vado molto più veloce, lo prometto, nel senso che eh, parliamo di eh, Maxi Cash Collect eh, e in particolare parliamo sostanzialmente della possibilità di eh, ottimizzare anche il, il portafoglio dal punto di vista uh, fiscale. I maxi cash collect sono strumenti che BNP Paribas mettono, mette a disposizione durante tutto l'anno in realtà, perché l'ottimizzazione fiscale del portafoglio non si fa come dire a fine anno ma si fa eh, con anche una pianificazione si fa nel, nel, nel tempo e eh, però sicuramente il periodo finale dell'anno l'ultimo trimestre dell'anno è anche un periodo eh, fondamentale per questo tipo di eh, soluzioni lo sto condividendo anche sì. qui abbiamo dei prodotti che eh, hanno dei eh, coupon trimestrali eh, quindi eh, come possono essere quelli mensili di cui abbiamo parlato prima qui abbiamo dei certificati che sono su panieri di azioni che hanno dei premi trimestrali ma condizionati sempre alla, al discorso barriere quindi non cambia nulla da questo punto di vista quello che cambia è che il primo premio che viene pagato il 20 di dicembre di quest'anno ha una dimensione superiore rispetto a tutti gli altri premi. Lo vediamo bene in brochure se riusciamo a proiettarla, perché il eh, maxi premio in tutte queste soluzioni: vediamo come è al 15-15-18% uh, nella terza soluzione con Unicredit, Leonardo e Nexi, e arriviamo poi con Tesla, AMD, Porsche del 20%, e ancora il basket su Clean Energy del 20%. Uh, mentre poi i premi successivi partono dall'1% fino ad arrivare nell'ultima soluzione che arrivano al 2%. Uh, tra l'altro due, co due considerazioni, quindi uh, premi, pa quelli pagati a dicembre, eh, che sono più corposi, considerati radditi diversi e quindi possono andare a ottimizzare anche il, il, il, il portafoglio dal punto di vista fiscale, ma sono anche strumenti interessanti perché poi successivamente continuano il loro percorso e continuano a dare dei rendimenti che possono essere interessanti uh, per, per appunto andare a, a sfruttare le caratteristiche de, dei certificati secondo appunto sì. che faccio è l'ultimo prodotto sì? uh, che anche questo presenta, mentre i primi quattro presentano una barriera per i premi e per la protezione del capitale del 60% anche questo ultimo, il quinto, presenta una barriera al 40% Faccio un altro punto, il primo premio, quello maxi, è incondizionato, quindi a prescindere da quello che succede, il 20 dicembre questi prodotti pagano il premio maxi, poi invece i premi diventano condizionati alle barriere. Questo quinto prodotto ha la barriera al 40%. Ora, eh, Pierpaolo sicuramente ha molta più visibilità di me sul mercato di tutti gli emittenti, ma a memoria io mh, sì. mi sento di dire che forse è l'unico o il primo Uh, maxi Cash Collect con una barriera al 40%. Mm. Non so ah. Pierpaolo, forse sicuramente tu partiamo hai più... Partiamo da qui, certo, magari lui può avere ovviamente un confronto più diretto e più ampio. Gi Adesso mi smentirà subito. Vediamo, vediamo, vediamo la sfida. Eh, abbiamo creato anche una sfida in questa puntata. Allora Pierpaolo, partiamo da qui, ovviamente poi andiamo a fare anche degli esempi con te più pratici come abbiamo fatto prima. Cosa rispondi a Luca? No, no, intanto dico che ha ragione, nel mm. senso che. Sì maxi coupon con barriera 40 tipicamente non se ne fanno e questo quindi è effettivamente il primo che si osserva ma non solo il primo perché eh, magari qualche maxi coupon si è visto con barriere simili, ma il maxi non era così: maxi in realtà era una cellula magari decisamente più bassa. Invece, coniugare una maxi-cellula del 20% con una cellula trimestrale del 2% e una barriera 40% è una cosa che non si è trovata finora. Ovviamente, il tutto lo diciamo anche a beneficio di chi ci sta ascoltando. È possibile, grazie al fatto che i tre titoli che sono stati selezionati in quel caso hanno delle volatilità più alte e quindi una maggiore rischiosità e per questo necessitano di una barriera più bassa questo per completare il discorso ehm, invece per quanto riguarda questa appunto quest'ultima serie ricordiamo sempre che l'obiettivo principale è proprio questa maxi cedola per chi è rimasto un po' attardato no? sai chi si ricorda solo nel mese di dicembre che ha uno zainetto fiscale con dentro delle minusvalenze ecco non tutti riescono nel corso dell'anno a lavorarci sopra per chi è rimasto un po' indietro Maxi cedola in pagamento 20 dicembre. Un paio di soluzioni selezionate da noi. La prima, intesa Moncler Eni, quindi per rimanere comunque sul nostro mercato con dei titoli conosciuti, eh, sui quali si ha maggiore visibilità, maggiore confidenza. Come detto, maxi cedola del 15%, successive cedole trimestrali dell'1% con barriera 60%. Tutto sommato, qui c'è un duplice motivo di interesse. Il primo lo ribadiamo, è l'incasso della maxi a dicembre per la compensazione delle minusvalenze. Il secondo potrebbe essere il mantenimento in portafoglio, che non è che una volta che ha staccato la maxi necessariamente uno lo deve buttare via, può rimanere in portafoglio e genera un 9% di rendimento anno fino a meno 38% del titolo intesa. Per chi vuole una maxi un po' più alta, c'è anche un 18% di maxi con cedole successive dell'1,4, quindi rende di più sia sulla prima che sulle successive, i titoli sono Nexi, Unicredit e Leonardo, rimaniamo comunque sul mercato italiano. Quindi in entrambi i casi eh, ho voluto selezionare prodotti con sottostanti non troppo volatili, per quanto poi se la scelta deve dipendere da quanto deve essere alta la maxi cedola uh -huh. e allora certamente è utile andare a osservare il resto dell'offerta che appunto vede anche premi del 20% per Plug Power, Sunrun e Veolia o del 20% su AMD, Porsche e, e, e Tesla quindi ci sono anche queste altre due opportunità ok allora in un flash Luca ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa a quanto diceva Pierpaolo poi andiamo a conclusione è difficile aggiungere qualcosa quando parla Pierpaolo perché è sempre molto completo e esaustivo. Però dovevo darti la replica perché prima abbiamo detto vediamo la sfida, Pierpaolo ha risposto e quindi era giusto ridare la parola anche a te. No grazie di questo, no, io ringrazio perché ne approfitto insomma, per ringraziare tanto Pierpaolo per l'aiuto che ci dà e e voi insomma per questa trasmissione che quest'anno abbiamo voluto promuovere e, e, e per diffondere un po' la conoscenza e la formazione che facciamo su, su questi prodotti, sui certificati e quindi è stato un bellissimo anche momento e, per me e, e per, spero anche per chi ci, ci ha seguito e quindi con questo voglio anche fare un po' poi un augurio insomma, per l'anno prossimo che possa essere un mercato diciamo così, eh, kind, quindi gentile con, sì, sì, uh, con sì. gli investitori. un po' più amichevole, un po' più friendly, diciamo, con gli investitori. che Perché che quindi si possa avere un, un, un environment dove si può, come dire, avere delle, delle allocazioni di portafogli. e noi, e noi stessi come emittenti uh, proporre nuove soluzioni, sicuramente lavoreremo comunque su questo, che possano, insomma, soddisfare quante più esigenze possibili. Ma poi. certo, ma certo. Beh, è importante, no? Sempre... Insomma, ma questo lo, lo si fa sempre voi dal vostra, dalla vostra ottica, Pierpaolo dalla sua, noi dalla nostra, insomma, cercare di capire qual è il sentimento e dove si vuole andare per poi ovviamente e proporre, sperando, come hai detto tu Luca, incrociando le dita, che il mercato possa essere un po' più amichevole. Eh, Pierpaolo, anche a te lascio insomma, la chiusa con, con ciò che ti senti di dire a, agli amici che ci seguono, telespettatori, investitori, risparmiatori, insomma. Siamo tutti insomma su una barca che deve prendere una direzione, speriamo un po' più calma. Sì, beh, evidentemente l'andamento del mercato condiziona gli umori, condiziona l'emotività. Le Ricorderai, Manuela, una delle puntate fatte forse nei primi tempi, insomma parlavamo spesso anche di emotività. Sì, quindi, come no. Ecco, Io direi che il mercato ci deve aiutare a quantomeno a rasserenare un po' gli animi perché comunque quest'anno è stato difficile, le scelte a volte sono state complesse e anche dei sacrifici importanti però in questo senso io ho raggiunto ormai quasi la fine dell'anno, eh, mi sento in realtà di, di dire che il mondo dei certificati ha resistito molto bene anche alle dinamiche del 2022, vorrei chiudere solo con questa considerazione anche dal punto di vista della formazione organizzata da Acepi, che è l'associazione certificati e prodotti di investimento di cui BNP Paribas eh, tra le primarie associate, ecco, quest'anno si è conclusa con un percorso formativo straordinario che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 consulenti finanziari eh, e quindi per il 2023 io mi auguro che possa esserci comunque una partecipazione ancora più forte perché il mondo dei certificati non è solamente un mondo di prodotti utili da un punto di vista fiscale di cui naturalmente abbiamo noi stessi parlato oggi, ma è veramente un prodotto sempre più importante nei portafogli, complementare, ma che deve avere sempre una maggiore, un maggiore riconoscimento. Quindi mi auguro che il 2023 aiuti, oltre che certo. dal punto di vista anche a ampliare gli orizzonti e in questo naturalmente le vostre iniziative sono preziosissime ci aggiungo anche questo speriamo che appunto un anno magari un po' più complicato possa far capire ancora di più eh, quello che tu stavi dicendo eh, Pierpaolo cioè l'importanza della formazione cioè essere pronti eh, ad affrontare anche momenti che fisiologicamente ci sono cioè quelli di ribasso di mercati perché eh, il ciclo di mercato lo conosciamo tutti e quindi la formazione aiuta aiuta a, a come dire a remare in modo più sicuro quando c'è il mare un po' più mosso ecco, mettiamola così quindi sicuramente concludere la puntata parlando di formazione è il modo migliore per, diciamo, come buon auspicio allora grazie a Luca Comunean Distribution Sales BNP Paribas naturalmente Luca ricorda solo i vostri contatti stessa cosa chiedo a Pierpaolo in chiusura eh sì, grazie, grazie a voi Buonasera a tutti, sicuramente i nostri, um, i nostri riferimenti sono il nostro sito internet investimenti.vmp.it dove da lì si possono trovare anche il numero, numero verde gratuito e anche email, quindi direi il punto di partenza fondamentale è il nostro sito. Ok Pierpaolo, saluto anche te, naturalmente ti ringrazio, dai anche tu un riferimento. Grazie Manuela. Io naturalmente rimando oltre che al sito Certifica Derivati.it. Oggi mi fa piacere ricordare il nostro canale YouTube che è Chedlab Academy. Perché negli ultimi mesi è diventato sempre più ricco con, di contenuti, vengono aggiornati quotidianamente. Quindi, eh, un canale social di informazione e formazione naturalmente ecco. specializzata. Appunto, vedi? Chiudiamo proprio con la parola formazione. Grazie. Per avermi aiutata in questo, Luca Pierpaolo, a presto, uh, grazie per l'aiuto. A voi. Grazie. A voi, buonasera. E chiudiamo qui la puntata del mese di Oltre la Barriera, grazie anche a voi per averci seguiti, vi auguro un buon proseguimento sulle fonti TV e un buon proseguimento di giornata. Collaborazione con